Ciao a tutti, oggi vi voglio presentare questo, queste fantastiche calzature che ho scoperto da, da pochi anni e che vi permetteranno di fare un sacco di chilometri eh, in totale comodità e senza fare vesciche e senza sudare, soprattutto nei periodi estivi. Sto parlando di queste, questi sono dei sandali semi fai da te, ok? vuol dire che la compagnia che le produce vi spedirà una suola cioè un sandalo con misura standard e voi poi dovete eh, ritagliarlo seguendo la misura del vostro piede e, e poi anche allestirlo con eh, le corde quindi avrete una calzatura che praticamente sarà a vostra misura e vi calzerà perfettamente quindi come vedete vediamo se riesco a mettere fuoco sì, eccola qua la suola ha questa tasselatura che va in un senso ma anche nell'altro senso, quindi avrete una tenuta spettacolare, veramente ottima su qualsiasi tipo di terreno. E da questa parte invece, vediamo se riesco, come vedete la suola interna è molto grippante, quindi c'è molta tenuta con il piede. Ciò fa sì che il piede non scivolerà facilmente sulla suola e quindi ottimo per fare le salite e le discese in tutta sicurezza e in tutta comodità dunque i sandali si mettono così una volta che li avete fatti li fate una volta e non li fate più insomma non è che dovete stare a fare la l'allacciatura ogni volta salite così Un attimo, è fatto. Ecco. Avete una calzatura a vostra misura, comodissima, leggerissima, senza problemi di sudore né di vesciche. dunque come vi dicevo prima questi sono ottimi su tutti i tipi di terreni soprattutto eh, se fate sentire di montagna ma anche in città vanno benissimo in spiaggia eh, sono un po come delle hawaiiane no? però con l'aggiunta de della tenuta posteriore che è un fattore fondamentale per avere una scarpa molto comoda eh, da poter usare su qualsiasi tipo di terreno ho usato questi sandali sia per fare uno dei cammini di santiago che ho fatto ehm, ma anche per fare eh, tante camminate in montagna e non avrete sinceramente nessun problema con questo tipo di calzatura allora direte voi ma perché allora usare un sandolo piuttosto che una scarpa? beh il sandalo vi permette di avere una estrema mobilità del piede ok? e poi vi fa connettere molto meglio al suolo rispetto a una scarpa perché praticamente avete un, insomma solo un, un 6 mm di spessore che vi dividono dal, dal, dal suolo quindi migliorando la vostra postura e la vostra camminata ottimi anche per correre perché mh, c'è gente che crede nella corsa con calzature minimaliste o addirittura scalza e insomma avere un sandalo così vi permette di evitare che, evitare che avendo una scarpa piuttosto eh, ammortizzata il vostro piede atterri prima col tallone piuttosto che con la parte anteriore del piede, che sarebbe la parte più naturale con cui il piede dovrebbe eh, atterrare per terra durante la corsa, per avere poi un effetto di molla, così, evitando, perciò, secondo questa teoria, di, ehm, di avere questa energia che si ha durante l'impatto con il tallone distribuita su, lungo tutta l'articolazione che va dal piede fino alle anche e anche alla colonna vertebrale quindi anche per chi è un appassionato di eh, scarpe minimaliste, corsa mh, a piedi nudi o corsa con scarpe minimaliste, è uno, questa è un'ottima calzatura insomma quindi che dire mi sento di consigliarla vivamente per la estrema comodità di queste sandali e, e per il fatto che appunto sono sandali fatti a misura del vostro piede e fatti da voi vi lascio eh, il link eh, nella descrizione eh, sia al prodotto ma anche a altri due video che ho fatto su come appunto ritagliare il, il sandalo sulla, sulla forma dei vostri piedi e su come assemblare eh, i lacci al sandalo spero vi sia piaciuto il video vi sia stato utile e se vi è piaciuto mettete un pollice alto e invece se non vi è piaciuto anche il pollice in basso sembra funzionare. Se avete qualche domanda fatela sotto nei commenti e eh, se posso vi risponderò con piacere. Vi ringrazio e alla prossima.